Ciao a tutti, oggi vi presentiamo il tester attraverso un libro. Il tester alla portata di tutti autore Davide Scullino editore LibriSunit. Attraverso questo semplice manuale, potrete capire e imparare che cos'è un tester, come funziona, come usarlo. Il costo del libro è molto limitato: 8,90 euro. Insieme al tester lo troverete sul nostro sito elettronicadidattica.com. Vi aspettiamo per i prossimi video, continuate a seguirci, grazie a tutti, a presto.